Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e vi diamo il benvenuto al primo anniversario arrivo, del canale. Arrivo, siamo un anno di Ok, questo video comunque, giusto per dire, lo, lo registreremo oggi e lo caricheremo oggi. Quindi sì. il nostro primo video che uscirà lo stesso giorno in cui è stato registrato. Va bene, arrivo. comunque arrivo. questa è una parte speciale, arrivo. ovviamente faremo Mario Party 10, così tanto per... Ah, facciamo subito il Bowser Party. Sì. Eh. naturalmente visto che visto che tutti i nostri video escono e rifammi no escono alle 16 tranne la domenica che non escono proprio oggi è domenica eh, però non esce manco alle 16 quindi eh. fra, quindi stiamo fraintendendo fra ma stiamo eh, rompendo tutte le regole vabbè comunque io sarò Bowser e lui Mario asciutto come rimettici no, più e se vissuti faccio iiii iiii iiii iiii iiii iiii iiii iiii comunque allora facciamo facciamo questo è il più divertente no, no la prima volta no è più divertente perché è perchè tra poco si fa qualcosa allora questo video è un bel po' bello non è detto non è vero non un bel niente comunque che dire niente oggi il canale compie un anno si sì, abbiamo aperto il canale il 25 novembre 2017 si sì, anche se non ci abbiamo fatto chissà quanti video c chissà quanti ne abbiamo fatti 100. Vabbè, e basta poco più di 100. ok allora che si fa qui? Io devo ucciderli. Sì. Io sono in pausa I devo distruggere. E lui... Perché non anneghiamo se siamo sul cellulare? Wow! Guarda Luigi. Fai sì, sì. Le, Devi leggere, non devi saltare. Dio ti sento saltato. Scusate. Uh, vai. No. 4. Dai, dai. Comunque, il, loro, il loro obiettivo comunque è comunque arrivare alla fine del percorso e prendere la stella. Il mio obiettivo invece è distruggere il mio <ride> Lo distruggico. No, non lo spacciare. Ma dai. Comunque potremmo dire grazie solo per voi che siamo arrivati a sto punto, ma non è vero. <ride> Siete solo 23 e... Eh. Non eh, si sì, dice che siamo persone. Siete solo 23 e noi lo facciamo per divertimento. Se volete, se vi piacciono i nostri video, cacchi vostri. Uh, sì. Più o meno. Dai! Ah, ah. Tanto io ho più danni. Guarda che, che bella manina piena di danni. Comunque ci fa piacere che, ci pi che, vi, che vi piacciono i nostri video, però non no. però que questo video l'avremmo fatto anche se non avessimo avuto nessun iscritto. Ora tocca a Bowser però Giustamente Bowser per fare due passi in volta. Ok, devo stare attento ancora il Gamepad in faccia alla telecamera. Sì. Quindi grebbo i dadi. Su no. Gamepad c'è la mano con i dadi. Sulla mano di Bowser con i dadi. 12! Che è schifo! Ah, Sta zitto, ok? Vabbè, eh, Bowser Junior ti ha detto che puoi ritira i dadi. Perché? Bowser è un piato! Lascia stare le cose a terra e Mi dà fastidio il suo Guarda che bella mano prima di dargli La mano è gigante Ho fatto uno Oh yeah lui yeah. okay. Comunque Che dire Perché non hanno messo Luigi in Smash Ultimate? Perché Waluigi oh, Luigi non oh, entrerà oh, oh. mai in Smash è un meme si divertono a vederci soffrire. Oh, oh, oh, oh. <ride> Poi faremo un taglio. Papà ora ti mostrerò il contenuto dei porzini, solo tu potrai vederlo. Ingannati. Ingannati. Scavati la scherma per indagare male il lama perché non c'è una senza lama. Ok ora faremo un taglio e vediamo cosa ha fatto dai, dai. No, non facciamo il taglio. Sì, eh, ti dobbiamo aspettare mentre tu disegni. Ah. Uh -huh. No. Ah ok, poi.. Ti vediamo. No. No. It's right. Non ce ne posso essere soltanto. Dannazione pensavo che non lo prendessi ah, un cuore yeah, well. oh, no. che piccoli devo scegliere tutti io comunque quello con la sì. stella era quello giusto <ride> oh no quello con la stella era il forse era il giusto <ride> si, sì, invece quello, quello cerchiato era quello brutto <ride> indietro ah, i ah, spazi, ah, che bello ah, Il bello è che loro volano così non dicono niente e poi appena aterrano, tre secondi dopo, realizzano che sono andati indietro. No. no! Aia. Uh, un percorso rischioso, li devo ingannare ancora. Uh, oh ah ah. Ora ti mostrerò gli spazi nascosti. E eh, dai chios, solo tu potrai vedere. Che bella voce già no. i figlioli. Sì, lo so. lo schermo per ingannare devi seri altri. Devi gli altri. Sì. Okay. Perché so, Daisy so, è arrivata. Ah, giusto, okay. Prima ha detto Mario e gli altri. Sì, ok. Affinché scelgano un percorso pieno di ostacoli. Va bene. Bene. Facciamo il mio dovere. <ride> Perché? Quel mezzo non si prende? <ride> Ok, ho finito <ride> eh, Diggi sei un non sa guidare Scegli tu Meh, muoviti. Dannazione Pensavo eh, che sceglesi voi Eee, eh, <ride> wiii Mambo no, Yeeey yeah. Non realizzato <ride> ancora il ritardo <ride> sono stupidi vedi uh, uh. non ha, non, può, non ha un cervello e quindi non può scegliere quindi fa scegliere a Waluigi Yoshi, è... Yoshi non il un apparato non ha un apparato sì. <ride> nervoso e non capisce niente di quello che gli sta intorno oh no Waluigi fai qualcosa schiaccia le vissi di ciclo <ride> pausa ma papà, sei, sei, fai, fai davvero schifo, papà, prendi questo! Oh, oh, ora oh, oh, sono più schifoso di prima! Sì! <ride> i dadi e lanciamo Sì, sì, devi fare 4 con, gli, con ogni dado per prenderci! Oh! Oh no! Posso le lanciare? Oh yeah! Mm. Questa è buona, questa è buona! Che schifo! Oh yeah! <ride> non so perché mi fa ridere quell'immagine di Bowser che fa partire una freccia verso il sottomarino. Non mm -hmm. mi mm -hmm. fa mm -hmm. ridere! Alright! è esploso Non gli abbiamo messo una bomba in bocca e eh, grazie per avermi liberato ma da cosa le <ride> semplicemente aprire la porta e scappare di lato noi abbiamo fatto niente abbiamo fatto esplodere Devi le lasciare il diavolo eeeh tu hai tardato quello di Bowser Jr non è vero io non ho saltato niente ho saltato io perché sì. erano lo stesso ahahah ah, oh. Ok, ok. Ma no, sei arrabbiato. Oh, dello speciale. Che zazzo nice. Oh, nice. Non capite quanto è frustrante quando ti sprecano i dati speciali. Oh yeah, che zazzo so nice. <ride> è frustrante per, per quando giochi insieme a quelli. con tre c'è quando te li sprecano. Eh. Ah. Spazi, wow! tesori di Dranguilla. Questa anguilla qui è fastidiosa in Super Mario Bros. Su. Mm -hmm. Ok, si, sì, ti mostrerò il forziere dei contenuti. Comunque, eh, comunque hanno, hanno rubato i forzieri di Coslo Royale, si sono i denti. Sì, lo so. I denti. Cioè, il, baule, il baule di legno, il baule di legno, il baule. Il baule d'oro oh, no. e il baule magico. Eh. Per me, perché ce ne siano due di legno? Comunque devo scarabocchiare, quindi Timbro ba Bowser Jr. Che non è più Bowser. Poi Timbro Funghetto. A tutti. No, quella, quella è dove stanno le icone delle cose che ci sono dentro. E poi. Questa è la oh. rotazione che segue Wheel, Draganguil, ascoltato si chiama. E poi questo è tutto X, non si sceglie nessuno. Però se lo vuoi, questo qua. Come, come è indicato quello? Allora, questo è il timbro più centrato, quindi mi piace. Ma che cosa si Di sicuro con l'argento non lo prendo. Sei un grasso, non è giusto. Ah. Ah. Lo sapevo! Lo sapevo! So so Sei proprio un genio scegliere prendi questo? No! No grazie! Vedi, se <ride> quella stessa rotazione, però sì. poi è scappato, visto? Sì. Sei sì. proprio un genio a, a prevedere a prevedere le, le, le rotazioni dei dragon Ah, uh Oh, -huh. lo so. <ride> Mia madre me lo dice guarda, sempre. ora guarda, lo spreco. <ride> No, perché non gli era sprecato? Mia madre me lo dice sempre Percorso rischio Uh, Bausa Power Incoming Ok, ora ti mostrerò gli spazi, E' in casa Scramocchia per ostacolare Yoshi e gli altri stupidi Allora Passa lì qua Non dirmi che hai già finito ti odio Oh yeah, Loti Deciditi da Oh, io ho chiuso gli occhi e mi sono voltato È uno schifo, non si fa così E poi io ci ho preso quello buono Sono Mario la voce come se fosse sott'acqua. Bowser Junior mi aiuto! Bowser Junior fa! Rosa, fai proprio schifo! Bowser yeah. <ride> <ride> Junior, Junior gli, gli voleva lanciare una pietra in testa, ma ha trovato solo il dado. Ivo! Wow! wow. Sì, <gasps> ti ho raggiunto! Vabbè, a me piace Guarda ora, senti la musica! Perché si è fermato? E' <ride> acqua! Non vo Voleva vo prepararsi. Si è fermato di sì. nuovo. Perché? Eh, e poi per perché segue tutto? E ora già... a saltare per arrivarli. No, Alleluia, no, non siamo no, un minigioco. No, minigioco pausa. Uh, <ride> i croci infuocati Bene, bene. Allora, secondo me muoiono allora. tutti tranne me. Utilizzare il per spostare le barre infuocate facciamo subito inizia perché noi sappiamo come si gioca però se voi non sapete come giocare giocate lo stesso <ride> Improvvisate. oh yeah quindi devo spostare le barre per colpirli molto easy <ride> molto easy per la Bowser power <ride> no, no. Ciao Daisy, Daisy yeah, yeah, yeah, yeah. Ok yeah. Vai, boom Evviva Beh, ho, ho fatto un sacco di danni però, eh A me ne hai fatti solo quattro, cioè, se Non è che per ne abbiamo. fatti. Ho fatto fantasia. tutti quattro e a Mario 7 perché Mario, mi sta Mario, Mario è stupido Mario mi sta antipatico Oh yeah Bene, ho tolto un bel po' di cuore Ora mi raggiungerò subito Mamma eh. No, io lo volevo lanciare indietro a Bowser. Bowser è bello che ora sta aspettando il momento giusto per attaccarti. Cha guarda in arrivo! papà oh, oh, Luigi e i suoi amici si stanno. avvicinando l'altra guarda! Ci penso io a darti una mano! E dai! E boom! Slot machine di Bowser Juniors! boom Bowser è raccomandato! Dallo Bowser più uno! Che schifo! prendi questo sasso, ti aiuterà oh, oh, oh. come sei divertente figlio scemo hai dato un'altra Ah, <ride> che schifo e eh, vabbè capita dai. dai dai Ma dai oh c'è il dato meno un dado che yeah. bello sono di Dragon Willa. Stavolta, stavolta seguirò le rotazioni per bene non ve lo farò per me vivo papà solo tu conosci il conte lo sto zitto, mi devo concentrare scaravolta lo schermo, schermo. quale schermo siamo sott'acqua Bowser ha un gamepad invisibile non capisco perché non hanno davvero messo <ride> Subito sì, Dragon me. guilla, muori! Perché non muore? Beh, in tal caso. <ride> Bowser <boza>, Power! <paura, ride> junior Power! Ragazzi. Vabbè, comunque, quelli giusti sono: 1, 2, 3, 4, 5. quelli sbagliati sono: 1, 2, 3, 4, 5. E poi tu devi prendere esattamente questo. E poi questo mm. Ok. Così prenderai anche Dragonmila, che ne pensi? Sì sì, tanto ce ne sono, ce ne sono tre giusti <ride> non, non riesco nemmeno a vedere due clicchi, tu. Perché? Su Gamepad non si Ah. Cioè non vedo i forzieri muoversi È tutto scarabocchiato letteralmente <ride> Ho preso quello che mi hai consigliato ed è un danno speciale, schivo. grazie! Se io scherzo, eh? non è giusto perché la mia psicologia inversa non funziona. Perché non è psicologia inversa? Mi stai solo dicendo, prendi questo e io lo prendo. Non è vero, io ti sto dicendo, tu devi prendere questo oh. e io non lo dovrei prendere, ma sono intelligente. sono <coughs> <un> Sorteggio birbone. <ride> Indietro di 5 il <ride> ehm. Sorteggio birbone! Sorteggio birbone! Take this! Boh! Perché una bomba lanciata dentro un veicolo lo fa volare all'indietro? <ride> Dovrebbero semplicemente morire tutti. Ed eh, esplodere. <ride> Due, tre, spreca lo sprecalo, dai! Sei no, va schifo. allo spazio Bowser Junior! si sei sì, sì, uno schifo, perché... Ah no, non è lo spazio Bowser Junior! Mm. Ancora! Non ti preoccupare, ora te lo farò prendere io quello giusto Beh, sei pronto a pausare giù Ancora li tendo per il zotteggio birbone Birbone <ride> <ride> Ingannali! No! Okay. Non li voglio ingannare! Sono i miei amici. Ah, sono sgarmato che stai sbirciando qua. Sei un birbone. Torteggio birbone. Torteggio birbone. Allora, uno, due, tre, <ride> quattro, cinque e sei. Oh, dove vai? Vieni qua. Vieni qua, ti prendo. <ride> Ora <ride> <Qual> è <ride> diventato di Bowser. Bowser Guilla. Bowser il birbone. Dunque, quello giusto è questo. Con sbagliato invece questo. Ce ne sono due sbagliati. Non sai niente. Ok. Dio, <ride> <ride> no. Mi, è ritardata. Dei scegliere tu. <ride> <ride> Addio mm. razza mm. Ma dai, oh, ma che schifo però, eh! Muovo oh, mi becco io, mamma! Eh. Mi prendo. Mi distruggi conmazzano. <ride> <ride> mi faccio rimpiangere di essere Yoshi. <ride> Ah, sono tre spazi e tutto quello che sai fare. Sei spazi. Ah, sono sei spazi e tutto quello che sai fare. Sì. Adesso ti piglio. Ho cinque sassolini. Tu <ride> ci <vedrei> io. Guarda <ride> qui. Ah ah, ah, ah, ah, Che schifo. Il, bon Il brutto è che non puoi essere buono con Bowser. Perché. <ride> <ride> mm -hmm. che... mm -hmm. Non puoi essere buono con Bowser se. se. Uh, Preso. se lo puoi raggiungere ah, ah. non puoi rilanciare. No. Se puoi. Se il, tuo è se il tuo lancio è abbastanza. Uh, è abbastanza grande cioè il, il numero il numero che fai con il dado è abbastanza no. grande per raggiungerci non puoi lanciare, non puoi essere buono con Bowser non ho capito cosa intendi lascia stare se, <tell> se sei Bowser non puoi essere buono e allora niente iniziamo perché sì. sappiamo tutti come si fa tranne gli spettatori forse questo è il treno di Bowser quello, oh, no. di, eh, quello di... Quello eh, di... Wolf e questa è, è la vera di Bowser. Quello è l'unico modo di sal per salvarsi. E salvarsi. È, no, è farsi colpire... far colpire i pallotti di Bill dagli altri. Uh -huh. S ah, tipo, male, ecco, eh. è andata Yoshi, quello mio. Cioè, o oh, pipi tu o oh, pipelante. Ecco, la colpitezza. Ah. Tu non hai quasi preso danni. Tu sei scemi i miei amici. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Così già la stai! Sì! Brutto schifo! Mm. Tanto te, te mettiamo in spazio! birbo! Buon solo un cuore! Ti ho Rimani solo un cuore! Ciao birboni! Bowser Junior, perché non uccidi direttamente? Eh, non lo, lo so, giorno! So, sono... Come sono un follow solo io? Perché sono io? Sono loro quegli stupidi! Se muori tu! Sì, se muori tu, non c'è più speranza. Oh. È più... oh man! Recupera la super stella Oh man! Non mi farò soffiare la stella così facilmente! Allora, mettiamo la scelta più ovvia, ovviamente. Quello più grande non ha mai la stella, quindi. Facciamo che. Supponendo che il cubo è il più piccolo, ma Bowser Jr. vola. Quello più ovvio dovrebbe essere quello che non vola Ma quello che non vola sono due, quindi lasciateci rimanere piccolo o grande Direi quello più piccolo, ma quello più piccolo è anche Bowser Jr Perché Bowser Jr. senza il clown kart è uno schifo Non ho capito niente Ah, vuole, boh, nemmeno io Ma dai, no! Sì, ma non è possibile, oh! Non lo so, non vi, vi è il più ovvio! Bowser Junior! Cosa? Sono svariti! Perché Bowser Junior svanissimi? Bowser, ma in depressione! Perché Bowser Junior è morto! Perché corro in cerchio, che problemi avete? <ride> <ride> tipo, ma arriva Bowser e la ruba perché stanno correndo in cerchio con gli scemi! Maledizione! Nooo! No, è morto il mio figlio Birbone! <ride> Eh, quanto stiamo siamo a 25 possiamo finire Facciamo un no no no finiamola visita quindi questo era il nostro speciale di un anno del canale eh, tutti gli speciali staranno in una playlist creata postamente speciali si sì. arrivo arrivo arrivo noi ce cioè ne abbiamo la arrivo, vivo non arrivo, vi lo arrivo, arrivo, arrivo arrivo arrivo arrivo Beh. Ok basta, quindi uh, ci vediamo nel Arriba. prossimo video. Alla prossima, ciao. Ciao. Arriva.